Soleil Stasi torna a parlare della storia con Luca Onestini e svela che lui è… ecco l'indiscrezione foto. Luca Onestini è entrato felice ed innamorato nella casa del grande fratello ma dopo qualche settimana ha ricevuto una un'amara sorpresa, la fidanzata, Soleil Stasi, ha iniziato a frequentare l'ex l'extronista Marco Cartassegna e ha lasciato Luca. Accusandolo di essersi precedentemente sentito con la sua ex corteggiatrice Giulia Latini. Soleil non si è mai confrontata di persona con Luca e la storia è finita così, con una lettera scritta da lei e consegnata ad Onestini, che l'ha bruciata. Nel frattempo in casa scoppiava un piccolo caso. A quanto pare Cecilia Rodriguez era stata informata, prima che cominciasse il GFVIP, che Luca avrebbe lasciato Soleil durante la sua permanenza in casa. La cosa, che poi si è ribaltata, sarebbe quindi stata orchestrata dai due fidanzati per ottenere più visibilità. Ora Soleil. Rispondendo ad un commento su Instagram, avalla questa ipotesi. Una fan scrive, ma veramente ancora non l'avete capito? Luca l'avrebbe lasciata comunque nella casa del GF. Lei non lo sapeva. Ed ha giustamente capovolto la situazione. Per qualche motivo questa cosa non la comprendono in molti, ha commentato Soleil. Stando a questa versione dei fatti, Cecilia avrebbe avuto ragione e Onestini avrebbe architettato di lasciare Soleil in diretta, per poi vedersi la cosa rigirata a suo sfavore, alcune cose però non tornano. Ad esempio. Luca si è mostrato sempre innamoratissimo di Soleil fino all'entrata in casa di suo fratello Gianmarco che lo ha informato di tutto, non stava quindi preparando il terreno per lasciare la fidanzata. E ancora, perché Soleil non ha dichiarato pubblicamente di aver scoperto questo imbroglio?. Per ora il mistero sulla questione Onestini sorge non si chiarisce. Anzi si fa ancora più fitto e.